Gli anni 20 del Novecento sono stati uno dei periodi più prosperi nella storia americana, eh, al punto tale che si sono guadagnati l'appellativo di anni ruggenti. E come mai succede questo? Perché gli Stati Uniti non patiscono la crisi economica nei quattro anni più o meno, 1918-1922, che in Europa invece è eh, stata terribile. Non c'è una sola spiegazione per questo boom economico, certo dobbiamo ricordare che il Paese è giovane, è ricchissimo di risorse, di terre vergini, di petrolio e anche abitato da milioni di emigrati europei determinati a riscattarsi dalla povertà delle loro origini. Ma la formidabile crescita industriale è anche la conseguenza di un nuovo modo di intendere il lavoro, quello che abbiamo chiamato Fordismo. E che si basa su due capisaldi essenziali. Intanto la catena di montaggio eh, che abbiamo già visto ha il vantaggio di rendere più rapida la produzione, di poter mettere al lavoro chiunque, anche una persona priva di qualsiasi competenza o di capacità specifica, a patto di insegnarle l'unica semplice mansione cui è destinata. Ma anche poi l'altro caposaldo, era che il salario medio degli operai doveva essere aumentato perché solo guadagnando abbastanza denaro gli operai potevano acquistare i prodotti industriali. Che cosa succede quindi? Che le famiglie americane riescono in questo modo ad acquistare quell'aumento di produzione industriale che negli anni, tra il 1922 e il 1929, è aumentata di ben il 50%. L'eccezionale diffusione di benessere e ricchezza però ha un altro motore, molto semplice, il debito. Che cosa accade infatti? Che... Le banche americane sono disposte a prestare denaro e eh, la novità è che non prestano più soltanto il denaro alle imprese, ma prestano anche il denaro alle famiglie americane. E quindi non si prestano più i soldi soltanto a chi ha un business, una piccola attività che vuole creare un'impresa, ma anche a famiglie, a impiegati medi. Che se volevano acquistare un'auto o una casa prima dovevano risparmiare una parte del, molto, del loro stipendio per molti anni, ma premendo in prestito il denaro da una banca potevano acquistare subito ciò che desideravano e poi restituire un po' per volta i soldi. Il sistema quindi. Si espande, le famiglie si indebitano con le banche e le banche appunto prestano denaro alle famiglie, alle imprese e a chi vuole fare anche degli investimenti. Insomma gli Stati Uniti hanno trovato nel debito un inesauribile miniera d'oro perché le imprese accumulano denaro, lo usano per continuare a produrre e vendere, le famiglie e gli investitori invece si riempiono di debiti, non solo per acquistare dei beni industriali, ma anche per acquistare le cosiddette azioni proprio dalle grandi imprese americane c'è da dire che a un certo punto i debiti diventano così grandi da sfuggire a ogni possibile controllo l'economista inglese Keynes riassume questo problema nel modo seguente se io ti devo un dollaro ho un problema ma se ti devo un milione di dollari il problema è tuo cioè è delle banche infatti le banche si ritrovano a prestare talmente tanto denaro che non controllano più e rischiano, avendo dei debitori insolventi, cioè non paganti, di avere grandissimi problemi, appunto rischiando addirittura di fallire. A questo punto che cosa accade? Che molti di quelli che hanno acquistato le azioni incominciano a venderle per un motivo molto semplice, vogliono riavere il loro denaro. Ma in questo modo spingono a vendere altre persone perché tutti vogliono riavere il loro denaro e quindi vendono ancora. Questo fa sì che il valore delle azioni venga diminuito perché quando tutti vendono per la legge della domanda e dell'offerta il valore di una merce appunto diminuisce. Il problema grande è che la diminuzione del valore delle azioni ad un certo punto diventa un vero e proprio crollo vertiginoso delle quotazioni. Per fare un esempio, meno di un mese dopo l'inizio della crisi il valore delle azioni è diventato la metà e tre anni dopo si ridurrà a un decimo. Questo crollo del valore delle azioni rovina innanzitutto gli investitori che hanno messo i loro soldi in queste azioni che ora non valgono più niente, ma anche le banche e la borsa degli Stati Uniti che aveva sede in una via chiamata Wall Street che crolla nell'ottobre del 1929, quel 24 ottobre che è passato alla storia proprio come giovedì nero.